Allora io vengo da una sindrome della laperoni e ho attraversato 4-5 urologi prima di conoscere Gabriele Antonini e a mio parere per il problema che avevo dell'indurazio penis, quindi ehm, come si dice una... Insomma non affluiva il sangue nei corpi cavernosi eh, in quanto c'era una fibrosi dei tessuti che non facevano affluire il sangue quindi a mio parere eh, nella mia condizione eh, attraversando facendo un percorso attraverso altri quattro urologi eh, mi hanno a mio parere preso in giro perché mh, mi hanno fatto fare laserterapia, mi hanno fatto fare PRP che sono iniezioni di plasma nel pene per levare e sciogliere la fibrosi che poi ciò non dico che non accade ma se accade al 5-10% al non serve a niente. E ho fatto le onde d'urto a bassa intensità studiate appositamente. Chi da cervelloni israeliani, chi da cervelloni europei, chi da cervelloni italiani, che comunque non hanno fatto anche quelle, anche se avessero fatto un 5%, non mi consentivano di avere un rapporto con mia moglie soddisfacente. Finché all'ultimo... Ehm, Vorrei sottolineare il concetto di dover affrontare un intervento e mettere una protesi probabilmente blocca tutti come ha bloccato anche a me inizialmente. Però al pensiero di rovinarmi la vita, di, buttare, di essermela rovinata per 5 o quasi 6 anni, di aver buttato tanti soldi inutilmente, eh, di aver creduto, in false, di aver avuto false speranze, e di credere ulteriormente che questi quattro professoroni eh, potessero aiutarmi, invece a mio parere fanno fare dei percorsi forse che a loro servono a livello economico, almeno nella mia condizione. Quindi con grande, con grande delusione mi sono poi deciso di incontrare il dottor Antonini, Gabriele, in quanto ho detto perso per perso l'avessi conosciuto sei anni fa sarei partito immediatamente facendo, impiantando la protesi peniena perché si ritorna ai vent'anni e anche meglio perché a vent'anni ne fai una e ti fermi con la protesi ne fai due senza levar, come se dicevate ragazzini e quindi voglio dire 20 anni, ritornare ai 20 anni e pensare, ripeto, di aver buttato 6 anni per la paura di mettere un impianto, di subire un intervento vorrei comunicare a tutti, a tutti che o per un problema di prostatectomia o di indurazio penis non riescono ad avere dei rapporti normali o blandi di non perdere tempo, di non buttare soldi inutilmente perché se il problema è lieve forse, dico forse, si può risolvere qualcosina, ma quando il problema è evidente e tangibile vi assicuro non risolvete niente, c'è solo la protesi e ringrazio ancora di cuore il dottor Gabriele Antonini che mi ha portato all'intervento mi ha preparato prima, mi ha fatto l'intervento e mi ha seguito in tutto e per tutto, al 100% dall'inizio alla fine, di avermi cambiato la vita, quindi il consiglio spassionato che vorrei dare a tutti quanti è di non aver timore perché l'intervento che può sembrare invasivo non è assolutamente invasivo, tempo 2-3 settimane di recupero, norma normale perché i punti, i tessuti hanno i loro tempi come se uno facesse un'ernia inguinale forse anche meno perché con l'ernia inguinale ho avuto due mesi di dolori della retina con la protesi ho avuto un paio di settimane di disturbi e poi chi prima chi dopo penso dalla terza settimana ricomincia ad avere già i primi rapporti e quindi grazie al dottor Antonini e una, che sia questo video di buon auspicio per tutti quelli che hanno ancora dei timori o dei dubbi l'intervento che a me spaventava che questa è la cosa fondamentale a mio parere di affrontare l'intervento che può sembrare molto invasivo invece è una passeggiata quindi grazie Gabriele e che tutto questo vi possa aiutare, accompagnare, prendere una decisione sensata e non farsi prendere in giro dai professoroni che con due onde, la PRP, le punturine, e l'ASER e quant'altro, Iontoforesi, perché parliamo anche della Iontoforesi costosissima, alla fine andrete a spendere più o meno in 5-6 anni quello che sarebbe costato l'intervento, avete buttato 6 anni di serenità e rapporti felici con le donne o con vostra moglie quindi che dire pienamente soddisfatto lo rifarei assolutamente rancori di non averlo fatto sei anni fa e sono anche emozionato nel dirlo perché la verità grazie Gabriele e non ci pensate un attimo andate sereni buttatevi a capofitto perché gli anni che ho perso io vorrei non farvi a farveli perdere a voi. La protesi non si vede e non si sente. Sembra di non avere niente, sembra di avere il pene naturale e soprattutto eh, la sensibilità rimane assolutamente la stessa di quando il vostro pene funzionava bene. e La percezione, il tatto rimane praticamente tutto identico. Quando c'è l'approccio sentite proprio come se fosse il vostro bene di quando avevate vent'anni. E l'avulazione è normalissima, anzi eh, si sente come se avesse una Ferrari in mezzo alle gambe, <ride> quindi dovete andare pure cauti, nel senso, nel senso che veramente si ritorna ad avere la, la sensibilità di quando, dei vent'anni non dico dei, dei 30 40 perché già lì magari un piccolo calo ci potrebbe essere invece qui parliamo proprio dei 20 anni sensibilità come se aveste il vostro pene la sensibilità normale al tatto è tutto normale una volta riposto è assolutamente normale in erezione è assolutamente sempre ripeto non mi stancherò di dirlo come a 20 anni